Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa crianza, ognuno ha da tenere questo pensiero, e ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado, e con dei fiori adorno il loculo marmoreo e Vicenza marmore St'anno m'è capitata un'avventura, Dopo d'aver compiuto il triste omaggio, Maronne, si ci pensa, che ho paura! Ma po' facette un'anima e coraggio. Il fatto è questo, statemi a sentire. S'avvicinava allora da la chiusura, E io, tomo-tomo, stavo per uscire Buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile Marchese, Signore di Rovigo e di Belluno, Ardimentoso eroe di mille imprese, Morto l'11 maggio del 31, un stemma che la coppa ingoppa tutto, sotto una croce fatta di lampadina, tre mazzi roso con una lista a lutto, cannella, cannalotte e sei lumini. Proprio attaccata a tombi su signore, c'è stata nata tomba picciarella, abbandonata, senza manco un fiore, per sulla solamente una crocella, e ingoppa la croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro, nel Turbino. guardando la appena ma faceva questa morto senza manga un lumino. Questa è la vita, capo a me pensava, che ha avuto tanto, e che non aveva niente. Questa povera maronna se l'aspettava che pure la tua era paziente. Mentre fantasticava sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte. Era un manetto inchiuso, prigioniero, morto di paura, e non si ganna tutto a un tratto che vega a lontano, due ombre avvicinarsi a parte mia. Pensai, sto fatta a me mi pare strana, sto scendato dormo, o è fantasia? Guardate <ride> che fantasia! Era un Marchese, con tuba, caramella e cupa strana, che l'ha da a essere un brutto arnese, tutta fatente e con una scopa a mano. E chi le certamente a Don Gennaro? o morto poverino, o scupatore. In questo fatto non ci venga chiaro, sono morto e si ritirano a quest'ora. Potevano stare a me quasi a palmo, quando un marchese si fermai e botto. sa voto e tomo, tomo, calmo, calmo, dicette a Don Gennaro. Giovanotto, vorrei sapere da voi, Vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna, accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta, e va vassi rispettata. Ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancor oltre, sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa d'uopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor marchese, non è colpa mia. E non va a vessa fatta sto mia moglie è stata a fare questa fassaria, io che potevo fare si morta. morto? Se fosse viva, avevo eh, faria contente, prenderse la cascola che è qua tosse, e eh, proprio e in questo momento, e eh, me ne trasessero indonata fosse. E cosa aspetti, o turpe mal creato che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. E fa avere e piglio sta violenza, la verità, ma Mi sono scucciato e ti senti. E si perde la pazienza, ma scorda che sono morta e sono ammazzato. Ma chi ti crede essere un Dio? Che a Dino, tu capisci che sei morta mezzo? Morto tu e morto soppur pure io. Ognuno com'è una tale e quale. L'unico porco! Come ti permetti di paragonarti a me che ebbi Natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? <ride> tu qua Natale, paschia e epifania! Tu buon mette in capo in della cervella che stai malata ancora e fantasia. a morto sai è una livella, nu re, nu magistrato, nu grandom, tra a stu cancella fatto punto capersa tutto vita è pure un tu non ti hai fatto ancora visto questo conto, perciò sta a non fa ora stivo, sopportiamo vicino che ti sti pagliacciati, e fanno i vivi, noi siamo seri, apparteniamo a morte.